Allora, anche questo qua lo devi fare ad occhi chiusi, perché sennò vedi un indizio. RIVENTA GRATISTI! Wow, ok, è proprio no. da sinistra. Buon day, benvenuti in questo nuovo video Lasciate già un bel mi piace È Pasqua? No, però si sta avvicinando Quindi ho deciso di fare un video speciale Per questa Pasqua Pasquale Oppure Commentate con hashtag Pasqua Pasquale Oggi faremo un video In un format che già ho portato sul mio canale Non rompere la scatola sbagliata Non buttare la sacca sbagliata in mare Insomma ne ho fatti un po' Visto che è Pasqua, la mia mente geniale ha pensato Perché non fare, non rompere l'uovo di Pasqua sbagliato Quindi abbiamo qua le nostre uova Abbiamo qui le nostre uova di ciò Abbiamo qui le nostre uova ancora? No, dillo un'altra volta che non abbiamo capito Ok, l'avete visto le uova? <ride> Ci tengo a precisare che se nessun uovo Verrà maltrattato, verranno maltrattate Perché queste uova verranno maltrattate Ma nessun uovo verrà sprecato Perché le mangeremo tutte, almeno io Le mangerò io sì. Per quelle che hanno bisogno della spiegazione del video Il video consiste nel Io e mia sorella metteremo degli oggetti dentro le uova Ok, faremo un buco qui sotto Penserò io scalderò in qualche modo Faremo un buco qui sotto Metteremo un oggetto di valore o no Dentro le uova E poi a testa uno dovrà scegliere se spaccare un uovo o l'altro Ovviamente chi spacca quello con dentro l'oggetto Perde Siamo pronti? Mhm mm Eccoci, ecco siamo a fuoco Qua Allora abbiamo, ho oh, buccato, rotto le uova in questo modo In modo tale che possiamo mettere l'oggetto Metterlo sul nostro piedistallo E non si vede quello che c'è all'interno Quindi ragazzi siamo pronti per sfasciare tutto Allora inizio io, quindi girati Mi raccomando, link delle felpe in descrizione Quelle con l'ananas e anche quelle con scritto petacolo Tutto in descrizione, c'è cioè il 5% di sconto Inizio mettendo questo oggetto Che è di mia sorella <ride> importante di valore Giuseppe. Eh, ecco qua se sì, no si spacca l'uovo si ma che cavolo è sto rumore stanno ammazzando un animale vedi quando devo registrare video io si sì, cioè, se impazziscono tutti pure gli animali ma che è Qui, come vedete, c'è l'oggetto. Ora prendo un nuovo vuoto. Tina, vieni pure. Prego. Uh -huh. Allora, queste sono le due uova. Spaccane uno l'altro. Spaccare, spaccare con tutta la forza che hai. Sei pronta? 3, 2, 1. È tutto tuo. Vai, senza prenderle in mano. Spacca, spacca. E via! Eh, non si è fatto nulla, non si è fatto nulla, non si è fatto nulla Tocca a me, tocca a me, tocca a me Siccome questo appunto non ci sta dentro, ma te lo voglio fare comunque Lo metto eh. e tu devi rompere i chiusi. chiusi Con occhi chiusi? Eh sì Guidami, eh, no, ma... dai guidami Allora qua c'è un uovo Fa toccare Eh no Eh sì, ok qua c'è un uovo E qua c'è l'altro Qua c'è l'altro Oh <ride> Eccolo vale. di qua E adesso? E adesso lo rimetto Aspetta Senti li tengo sdraiati Ok eh, Martina non abbiamo tutto il pomeriggio dai, Eh zitto Non mi zitto. Ah c'è la cilice Dove No No no c'è la cilice Dove? Ah che Dio Che schifo. Dai, dai Marti dove? No, senti. è sull'uovo? No. E allora lascialo stare. Qual è l'uovo? È uscito dall'uovo. Dov'è? Questo l'uovo? Quello è l'uovo ah. e l'altro di là. Io rompo questo, vado? No. Vado? Cos'è questo? È plastica. Aia! Ho preso qualcosa? No. Apri. Sì! Cosa c'è nel... Martina? <ride> allora questo è un gioco leva la cimice dov'è? lì Bleh! è andata sul cioccolato no no io non la mangio quel robo eh non lo mangio, non lo mangio. ok cimice è andata via martina questo no, è un gioco non devo rompere il telefono è nuovo te lo devo dire guarda tutto sporco ti devo ricordare che è nuovo guarda tutto pieno di cioccolato ma se proprio sono Lo fai dire tieni eh adesso... Dov'è sì, la telecamera sul posto? No, c'è la cimice qui. No, la buttano. Eh, dove? Ok, ci siamo ragazzi, ok. Allora, girati, siamo per arrivare quasi alla conclusione del video, eh. Ok. Adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, ragazzi, questo l'ho bucato in questo modo, adesso lo riempirò d'acqua, così, sperando che lei lo becchi, si bagnerà tutta. Allora, ci siamo, eh? Ci siamo, eh? Ci siamo, eh? Allora, anche questo qua tu lo devi fare ad occhi chiusi perché sennò vedi un indizio. Quindi girati. Occhi chiusi. No, se c'è la cimice. Non c'è la cimice, non ti pare che prendo la cimice con le mani? Sì. Allora, allora qua c'è un uovo e qua c'è l'altro. Quale scegli? Destra o sinistra? No, non ho sentito dove sono. Eh, tu scegli destra o sinistra? Destra o sinistra? Destra. Destra Perfetto. Allora, è qua eh? Ce l'hai? No, no, no, mira. È qua, è qua. Allora, mira. Allora, visto che non hai mira, tienilo in mano. Spaccatelo. Spa spa spaccalo, vai. 3, 2, 1. No, no, cosa fai? Cosa no fai? Non fa, no, questo no. No <ride> Allora, questo qua devi spaccare. Ci se no, se no succede un casino, se no succede un casino, fidati di me. Ti fidi di tuo fratello? No questo prendi e spaccalo con le tette, via. <ride> Così, sul petto, sul petto. Ti... Oh! La... mi dicevo... No, cosa no, fai? Lo rompo con le mani. Lo rompi con le mani, ma vicino a te. <ride> no. Allora, aspetta, ti do una mano a romperlo. No. È qua, è qua, lo senti? Lo senti? No. <ride> è qua, Martina. Tieni gli occhi chiusi eh stai banando Ok dai ok dai okay, dai okay. Non faccio cattivo Vieni qua Guarda uno è qua E l'altro è qua Questo è quello che hai scelto No si è rotto anche l'altro Incredibile Aia Ora divento aggressiva Oh oh oh oh Cale mi sono lavorato ieri chi pulirà tutto questo schifo? io no di certo il king dei prank mamma mia anche in un video normale come questo sono riuscito a fare uno scherzo benissimo, torna, torna in campo no, adesso basta, abbiamo io finito mi rimetto il video io mi rimetto gli occhiali abbiamo finito il video l'ultimo, c'è cioè l'ultimo poi no. direi, tutte le uova sono distrutte questa è più o meno agibile quindi la puoi mettere al contrario. E questa anche, guarda, è spalcato poco a metà, giusto giusto. E lo mettiamo così. E tu puoi mettere un oggetto. Io ora mi vendico perché mi gocciolano i capelli. Metti qualcosa che un po' dopo. Dimmelo che ho la felpa bianca, dai. Non te ne frega niente. Ok, per sicurezza. Giopetta arriva la scarpata nel cuore. Così. La felpa collana se non si scura. Razzar. Stai zitto? Ropstar! No, Hai fatto? Quasi! Vai! Occhi chiusi o occhi aperti? Chiusi! Chiusi! Guidami! Allora, qual è? Destra o sinistra? Qua a sinistra qua a destra. Ok, io sproppo quella a sinistra. Eh vabbè, ormai ho scelto <ride> Vado? Che schifo, che schifo! <ride> no, Marti, non va via, non va via, dai! Non va via, non va via, Marti! Che Se schifo! Se vuole la mi sono sporcata anch'io anch per farti sta merda di scherzo. Che schifo! Ti sei sporcata anche tu! Ti riprendo, ti riprendo. Ti sei sporcata anche tu, pochissimo, però ti sei sporcata. Allora ragazzi, uh, tira sullo schermo che io ho Allora ragazzi, questo video finisce qui Lasciate un mi piace. Un bel mi piace, un commento con hashtag Buona Pasqua Con hashtag Martina non fa più video con Giuseppe Perché ci va sempre a finire male qua No, vieni qua che dobbiamo concludere Buona Pasqua e anche Buon Natale e Hashtag Buona Pasqua Hashtag Buon Natale e hashtag Pasqua 2019 <ride> Che male, che male, mi hai fatto malissimo Mi hai fatto malissimo Testa e mani Violenta Sei violenta Mi ha tirato due caldi ragazzi allontanati, concludo io concludo. Okay. ragazzi mi raccomando bel mi piace, commento tutti gli hashtag che vi ho detto, commentate li metto il cuoricino a tutti se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag anche nuovo iscritto, iscrivetevi al canale ci vediamo con un prossimo video seguiteci su instagram, vi lascio i nomi in descrizione trovate sia i nickname di instagram che il link per acquistare le felpe uh! ciao belli